La cantante senza veli bruciato lo scoop dei paparazzi. Lo cantante si abbatte i paparazzi sul tempo postando le sue foto senza veli. Lo cantante australiana si ha bruciato un grosso scoop ai paparazzi, postando lei stessa una foto che la ritrae completamente senza veli. A quanto pare c'era chi era già pronto a vendere le foto della donna, proprio si è postato il seguente messaggio sul suo profilo Twitter e Instagram, Pare che qualcuno stia tentando di vendere foto di menù dai miei fan. Risparmiate i vostri soldi, qui la potete vedere gratis. Ogni giorno è Natale. Si adona ai fan un regalo di Natale in anticipo. Non a caso si scrive nel suo post Verida is Christmas, che è anche il titolo del suo nuovo album. La cantante con il suo modo di essere e di comunicare continua ad ammaliare moltissimi fan.